Ma di una lunga serie di ricette per condimenti, per condire le nostre eh, carni o le nostre insalate. Quindi ora vi faccio vedere gli ingredienti dopodiché passiamo alla ricetta molto semplice. Allora, come primo ingrediente abbiamo aglio a cubetti, semplicemente perché è più facile da utilizzare però potete utilizzare anche quello fresco. Poi avremo bisogno di una ciotolina. Poi Io di solito uso il ginger, quindi il, lo zenzero fresco grattugiato, un pezzetto di limone fresco, bello truccoso, il nostro yogurt fage total, 0% di grassi senza zuccheri, al naturale, e poi avremo bisogno di origano della curcuma mischiata con del curry molto buona per chi non ha questo gusto può anche non metterla e poi olio allora ora andremo ad aprire il nostro yogurt come vedete questo yogurt ha questa pellicolina che serve per proteggerlo no? oltre a quelle di alluminio che si trovano sotto il yogurt Questo yogurt ha una consistenza abbastanza ehm, non cremosa, leggermente duretta come se fosse una sorta di ricotta quindi cosa andremo a fare? Andremo a mescolarlo bene e lo andremo a mettere in questa ciotolina di vetro perché così potete vedere meglio i passaggi che faccio e i vari ingredienti. Ok, ecco qua, mettiamo da questa parte. Allora, cominciamo. Prenderemo un cucchiaio normale e metteremo un, un cucchiaio scarso di olio. andremo a mettere lo ginger, il ginger, quindi lo zenzero che lo chiamiamo sempre ginger perché mi piace più il nome. Poi andremo a spremere questo pezzetto di limone in questo modo. Mettiamo queste spezie buonissime le prendiamo un po' così. dicevo poc'anzi, questa qui è una spezia molto profumata e quindi anche colora molto, quindi nel nostro caso sarà buono perché colorerà la nostra salsa. Quindi andremo a mettere un pochino di origano, quanto basta a vostro gusto, poi sale, poco l'aglio. L'aglio sempre a vostro piacere, preferenza vostra. Dopodiché, guardate tutti gli ingredienti, ora li andiamo tutti a mescolare bene, in modo che si incorporano tutti al nostro yogurt. Guardate, è uscito un colore, una sorta di giallino chiaro, perché? Perché c'è questa curcuma curcetti, che colorano un pochino la salsa per non farla venire troppo valida. Ok, ecco qua, la nostra salsa per la carne e per le insalate è pronta. Non vi resta che metterla in frigo per circa una mezz'ora prima di utilizzarla e poi potete condirci, eh, a vostro piacere, carne oppure insalatone. Quindi che so, se voi volete fare, come spesso faccio io, insalata kebab, in maniera leggera, invece di mettere un sacco di ingredienti, potete mettere semplicemente della lattuga, del pollo arostito e sopra mettete uno o due cucchiai di questo qua. che comunque una volta che non è grassa e c'è soltanto un pochino di olio in tutta la salsa, quindi vi verrà una, una, una pietanza gustosa da utilizzare quando volete. Quando avete finito di utilizzarla, semplicemente mettete una pellicola sopra e la lasciate in frigo. Potete riusarla o la sera se la usate a pranzo, oppure l'indomani. Ovviamente ricordatevi che è yogurt, quindi potete usarlo al massimo un giorno. Quindi domani dovete per forza usarlo. Penso che questa ricetta vi sia piaciuta. Ecco qua, ci vediamo al prossimo video.